Buondì, buonasera, buonanotte e benvenuti alla 23 puntata con Phoenix Point L'altra volta abbiamo fatto un bel po' di missioni, abbiamo catturato un Acheron Eh, tanta roba Oggi abbiamo altre... abbiamo... sembra un altro paio di invasioni da, da fermare E dobbiamo anche andare a prendere l'ultimo veicolo della quinta DLC Chaos Syndicate Ciancio alle bande, sigla e si incomincia! Allora, eccoci qua, la situazione è questa, abbiamo una marea di gente che subisce corruzione, abbiamo, iniziamo a vedere sparsi per la mappa un po' di soldati specializzati, tipo questo technician che ci manca, anche questo veicolo potrebbe servirci, ci dovrebbe servire un altro veicolo, tipo questa Manticore, il prima possibile, per mettere in campo questi tizi e la spida che c'è qua. Della base qua um, Questo Aven è attaccato Ma vedete che non è viola È giallo pallido Questo vuol dire che non è la fazione Non sono i pandorani che abbiamo distrutto qua Ma è un'altra fazione Che sono i Forsaken I Forsaken sono uh, Parte della prima di C, Blood and Titanium um, Se i, uh, i Pure Sono la fazione di gli esuli di New Jericho che hanno subito troppe trasformazioni cibernetiche e alla fin hanno finito per impazzire e fare una fazione a parte Questa è la stessa cosa per i um, discepoli di Anu Alcune persone che sono state mutate troppo e hanno perso la Trebisonda Sono state cacciate dai uh, discepoli di Anu e adesso ogni tanto infesteranno i vari Even e li distruggeranno Questo sarà l'altro obiettivo della puntata allora, Diplomacy, come vedete adesso, tra l'altro, siamo amici, supportive con i discepoli di Anu. New Jericho, ci manca da fare la prima missione che è Phase 1, e anche Sinedrio pian pianino ci stiamo avvicinando. Phase 1 è qui. Mm, qui, scusatemi. Eccolo qua. Anche qua dovremmo farlo, probabilmente servirà... Servirà l'aiuto del buon... Del nostro buon Lupin quarto E via Abbiamo un po' di missioni sparse in giro Allora Proviamo ancora questo Salviamo Anche se non abbiamo fatto ancora niente Ma La chiamata telefonata allunga la vita Allora, questa volta abbiamo due ce... tre cecchini. Il problema è che non abbiamo... Devo ricordarmi di fabbricare eh, dei fucili a cecchino un po' migliori di questo. Questo va bene, per carità, però ho il Cyclops è leggermente meglio, come Penetration, o questo addirittura meglio, per la precisione. Allora Abbiamo un po' Abbiamo un new riser qua Che mi piace Abbiamo due new riser Con la pistola Stavolta impariamo a portarci un po' di più di munizioni dietro Qua non possiamo ancora fabbricarle Perché questo è uh, l'Efestus. Quindi dobbiamo ancora ricercarlo A meno che non diventano nostri amici Allora Lì è un altro paio di maniche Come armatura ci siamo eh. Sì sì, va bene. Tu hai questa armatura che è 20 speed più 1, quindi è meglio di quella base nostra. Tu hai queste gambe che con... Mm, come assalto non c'entrano molto. Però ti abbiamo preso così e a noi ci piace anche così. Tu hai questo che non è granché. Però non ho altre body parts da mettere qua. Speed meno 1. Quindi devo ricordarmi di fabbricartelo. Um, max power. Quanto hai di corruption? 3. Dai, curiamoti. Adesso arriverà... Tu devi avere assolutamente retron fire. Immediatamente. Vuol dire che ogni volta che cercheranno di colpirti tu rispondi al fuoco. 2 strongman, più 20% accuracy, più 2 strength e meno 15% perception. vuol dire che non vedrai più un bersaglio che uno, però più 20% accuracy è tanta roba. Vai! Potremmo fare anche la, il berserker col fucile a cecchino in realtà Berker, berserker e sniper come classe insieme ha un senso perché possiamo usare per esempio l'abilità per distruggere l'armatura possiamo usare Adrenaline rush che sono due cose molto molto interessanti e anche se è dazed per un turno può anche sopravvivere può anche andar bene allora abbiamo già un action sentinel uh, nest Nest okay. Abbiamo mm. Allora Qua bene ma non benissimo Abbiamo già visuale sul primo nido E quindi vuol dire che possiamo velocizzare la cosa um... Con Quick potremmo già distruggerla tu hai, puoi andare in overwatch che costa 2 bene tu hai bisogno un urgente bisogno di più il power non ci arrivi maledizione Detto, faccio così, così faccio due colpi e l'abbiamo già bello che seccato. E invece no. Eh, va bene, dai. No, non, non fa niente questa roba. Tanto tu sei talmente grosso. Porca miseria, questo non ci voleva No, devo andare un pochettino Più avanti Ehm Qui Però che non colpisca l'altro Non è ancora. Deve saltarmi questo qua. Eh? Molto bene. E mettiti in Overwatch qua. Anche tu mettiti in Overwatch. Uh, sì. Penciamillion? Eh vabbè. Chi sta? Mi sta nascosto di qua? Beh, <laughs> mica tanto con un... Oh no! Gli ha fatto un male cane a lui! E questo usa lo, lo, lo scatarro. Ottimo modo per ringraziare. Allora, tu intanto curati, perché qua non siamo messi molto bene. 8, 16, 24... E poi scappa Ma ho un'altra Hitching Sentinel di qua do do Dov'è? Dov'è? Di già Dov'è? Eccola qua, ottimo E scappa Adesso viene a casa con noi Così siamo proprio sicuri che venga a casa con noi Qua sono le egg Le egg Uh, se, ci, se rimaniamo qua, il tizio laggiù in fondo non, non ci c'era mai fuori. Quindi andiamo di qua. Ah, Max Power. Ready, sword. I'm here. Eh, qua c'è il tritone, ma qua. Tritone, ti voglio parlare Possibilmente la prossima volta Non lo metto in overwatch esattamente dietro al mio soldato Che lo, lo distrugge Tu ciccia fuori e vai di qua Vabbè, due vettini Dobbiamo far fuori quella roba là Puoi muoverti. Tu hai ancora qualcosa. Uh, ti metto in overwatch per forza. Uh, fine. E eh, vabbè, me lo me Adesso la cosa importante è far fuori quello lì. Ah. Allora. Tutti i pezzi di qua. Allora dobbiamo capire. Innanzitutto tu. No, non puoi andarlo a distruggere dire col martellone. E eh, vabbè, intanto vai a distruggere l'uovo. Allora, poi sarà una battaglia tra cecchini per andare a prendere quello là. Tu stai lontano. Se quello conciato peggio... Non puoi prendere la Ching Sentinel, eh? Puh. Quale è ancora tanto lontano? Vabbè, tanto piacere di qua. Intanto mettiamoci in un number watch di qua. Tu non puoi fare nient'altro. Spostiamo i nostri cecchini. Questo è il catturatore La deve stare un po' schiscio E già che ci siamo uh, Sì, va bene Non so se avevi ready for anything No Non ce l'avevo Max power Allora Non sei corazzatissimo tu, quindi evitiamo di fare cavolate. E la sto per fare lo stesso. Di qua sembra non ci sia nessuno. Di qua c'è quello lì, quindi io potrei mettermi di qua. E salterà fuori un Asheron, sicuro. E abbastati. Allora. Questo è già in overwatch. Vabbè, fine. Buon, finito. <ride> Molto bene risata satanica che ho fatto. Allora, um, tu salti fuori di qua e visuale sull'obiettivo. 1 2 e 3. Bene, un colpo ciascuno e lo tiriamo giù. Non quello, non quello, quello Così che rimase con un punto vita e svegliò di il mondo. Vai, a te l'onore di tirarlo giù. Finito. E addirittura due level up. Molto bene due level up e un artron che ci portiamo a casa direi ne è valsa la pena allora allora allora questo un heavy di New Jericho questo con il biochemist e possiamo fare ciao ciao ai priest come a armi virali anzi questa roba qua con un priest ci sta da dio Abbiamo migliorato le varie relazioni, ok. Non abbiamo più un, molti materiali, quindi ci conviene andarli a, a prendere da altre parti. Abbiamo due probe che potremmo lanciare. E spero ovviamente che non ci siano nella mist queste cose. Facciamo di qua. Non l'ho piazzato molto bene. Eh? Abbiamo un simpatico heavy che potrebbe servirci, però non abbiamo un tubo di materiali, quindi come facciamo a ottenerlo? Allora, mentre qui abbiamo... Qua l'abbiamo già lanciata. Tu! Lancia qui! La provo e vediamo se ce ne abbiamo uno qua vicino. Allora, salviamo intanto. Prima che facciamo delle scimenze. Questo lo cancelliamo. Allora, deploy. Così abbiamo finalmente i materiali che ci servono. Edit Unit. Allora, uh, quegli, quei tizi lì saranno super, super, super, super corazzati. E avranno molto probabilmente questo set qui. Quindi le gambe. Armatura 30. Pro, uh, regeneration Torso, quindi se gli disattiveremo le parti. Questi uh, le riattiveranno il turno dopo. Quindi è inutile staccargli le braccia, non serve a niente. E anche la testa, che può essere questa o, può essere o possono essere dei priest. Quindi ci conviene andare su armi. Questo purtroppo dobbiamo tenercelo così, ma... Su armi perforanti, cosa che non abbiamo, non ne abbiamo granché. Ecco, per esempio Malena, a parte per la testa, è un... Si, somiglia abbastanza a uno dei Forsaken che dovremmo affrontare. Ma è più bella sai, Ecco. Tu hai Biochemist, tu potresti spaventare la gente. Ok, allora ci sono dei punti vita. Punti che posso migliorare? No, no, 10, non ancora nessuno. Quindi possiamo andare. Vai! Tutto quello che scadrà per terra, ce lo riporteremo a casa. Per fortuna. Allora, allora, allora, allora, allora. Ricordatevi. Per favore, seguite le puntate, cliccate la campanella. Mi fate contento. Vate dieci minuti. Poi tanto vi faccio il riassunto io, una puntata dopo. <ride> Se non volete vedervi tutto il video che sono, lung sono lunghi. Alertate, alertate, alertate. Allora, allora, allora, 5 civili, questi sono i simpaticoni che vi dicevo. Allora, abbiamo un priest con armi virali. Quindi un berserker, due berserker, tre berserker. Allora, eh, la faccenda è che questi vanno spesso di attacchi eh, ravvicinati, quindi... Allora, dobbiamo staccarne uno. Tu hai in Steel Frenzy. Molto bene. Dovresti metterti qua e metterti in overwatch. Non credo servirà molto, però tu hai il fucile cecchino che ci serve contro di loro. Toby potrebbe andare a balzelloni. Oh, se sono soldati. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Andiamo a prenderli subito. Vai, Toby! Prendiamoceli che i fucili al cecchino di New Jericho sono gli ideali. Attaccano da lontano con... Eh, attaccano da lontano e... Tu non hai niente di abilità, mannaggia te. Devi piazz proprio piazzarti addosso quegli affare lì. Non hai neanche... L'overwatch di di 2 invece che 3, porca miseria. E oh, uh, mettiti qua. Right e vedi che se ci c'è fuori qualcuno di farlo secco. Tu eh, sei un assalto. Tanto vai a salvare. Bravi che siete trincerati tutti qua. E mettiti di qua. Voi fuggite immediatamente, così almeno la missione è ha successo, almeno due si sono salvati. Ok, tu adesso non puoi più fare niente, no? Tappeto, tappeto, tappeto. Tappeto potrebbe mettersi di qua. Target located. Abbiamo un altro Berserker, sono tutti Berserker, quindi gente che si cercherà di venirci addosso, l'unico che, che è un po' fastidioso è il Priest che dovrà saltare via per primo. Non ha molto senso forse le armi paralizzanti perché tanto qua è come, eh, non, come non averlo. metto di qua poi questo tenterà con le armi paralizzanti di farmi secco quindi andiamo di qua e poi mettiamoci in overwatch di qua citizen potremmo fare ah è solo uh, uh, come fai non so neanche se lo becchi ma ho rimbalzato quel coso. Vabbè, adesso abbiamo una visuale un po' più chiara dell'obiettivo Okramot. No, non può non andare lì perché è una fesseria. Allora, mettiti di qua. E mettiti in overwatch se si avvicina qualcuno. Boh, direi che per ora va bene così. Bene, tu inizia a aprire le danze, dai. Spara il priest? Eh, dai. Va bene. Va bene. Sì, ma non avvicinarvi che ti spara addosso. Ecco, vedi. Meno male che ha avuto la fesseria di, star di sparargli da lontano. Friend dead. Qua c'è un altro priest. Non ha neanche return fire. Uh. Panico immediato, panico immediato. Qua ha visto qualche civile. Si stanno avvicinando tutti a qui di qua. Quindi, probabilmente, qua c'è un civile che dovremmo andare a riprendere. Questo è impanicato immediatamente, cioè a 10 punti vita e a 20 di, uh, come si chiama, di di viral damage. Quindi sicuro, oh, sino dead è quasi saltato. Uh, dobbiamo fargli saltare il torso per togliergli l'abilità di rigenerarsi, solo che non salta il torso. Possiamo fargli saltare la testa. Toglierò la punti vita, ma... Vai! Sì, ma tu me lo devi beccare. Me lo devi beccare, maledizione. Me lo devi beccare, maledizione. Eh, se va a finire come prima, siamo a posto proprio. Allora, fai una corsa qua dentro tu intanto, va. Eh? Vediamo un po' come siamo messi. Fatto la, ho avuto la pessima idea Di non andare a di, di non mettermi in overwatch Allora tu Non puoi beccare nessuno eh? Proprio nessuno puoi beccare Ho cromato visuale solo su. Eeeh, ciao. Tu hai visuale sul priest? Troppo lontano. Avvicinati un po' di tempo. Vai don Diego, vai don Diego. Proviamoci. Facciamo una gara. Gli, gli manca di più il bersaglio, eh? Eh, questo è inutile che lo catturiamo. Tanto questo si impanica a tempo zero. Allora, se tu ti piazzi di qua. Però, questo me lo devi, mi devi far male. Perché? Vai. Mmm. Non mi è piaciuto tantissimo, ma vabbè, meglio che niente. Devo fare jet jump qua, tanto questi sono abbastanza scarsi come mira. Eccolo l'altro. Beh, almeno li abbiamo spaventati, dai. Citizen, dimmi che almeno tu lo becchi. Dai, almeno tu me lo devi far saltare la testa. Molto bene, Citizen, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Allora, andiamoci qua in Overwatch. Anche tu in Overwatch. Ah, tu hai Overwatch, mi sembra, di uno con la, le armi virali, quindi può andare anche bene così. Uh, vai a dare una mano all'altro assalto, va. Non so cosa potreste fare contro tre Berserker, ma intanto se cercano di entrare li salutate fatto bene. Ha riabilitato la testa, sicuro. Aia. Uh, ok. Banchi. Lo sapevo. Mi ero dimenticato di questa piccola particolarità Che i priest possono controllare Posso fare mind control È vero, me l'ho dimenticato Ci ha provato Ci ha provato a beccarci eh? Ovviamente il mind control se ne va se Dove va il mind control? Non ci sono eh, Deve essere un raggio limitato È un raggio limitato Ovviamente il mind control se ne va a farsi benedire se uh, deve essere vicino deve avere abbastanza well point. No, no. Non riesci neanche a beccare quello di vicino, ne? Allora. Beh, citizen, può tirarlo giù lei. Tu hai visuale su due, quindi facciamo qui game. Targeting. Ciao, priest. Che mi ha lasciato giù anche delle robe. Quindi simpatica. Ok, iniziamo a fare un po' di male alla gente. Eh? Allora, tu vai di qua. Mm. Cioè, questo è una salva di Mitra, gli fa il solletico. Questi sono belli spessi. Eh? No Rocromot come corre Moving. Under Phoenix Control Proviamoci E vai di quelli dietro Che non si sa mai Il Civile non può spostarsi Ma neanche Ah perché Dazed Ecco perché Incenditi un pelino. Dai, provaci. Bravo. Bravo, bravo, bravo. no, no, no, no, no, no, no, cosa no. E tra l'altro questo non è mica. Fare Warcry, Però questo ha una pistola Quindi o spara O si muove Va bene Che scemenza Ready to Adesso l'ho visuale su questo né? Vai vai Va bene Via Ho sprecato Will Point Va bene sempre c'è il soldato più impanicato di sempre che non reagisce a niente e qua non lo beccherai mai un po più preciso il mitra ma non lo beccherai mai e eh, eh, sono tutti di qua eh, dobbiamo avvicinarci Don Diego, stessa cosa. Dobbiamo avvicinarci. Tappeto. Non ha molto senso che tu stia lì adesso. Dai, scendi. Allora... Uh tappeto è troppo lontano tu prova a fare overwatch di qua overwatch di qua e basta perché tu anche tu sei troppo lontano vabbè proviamoci overwatch di qua va bene finito vai Aia, e Daisy è anche Okramot adesso. Vuol dire che non può muoversi più di tanto. Tu non sei un civile. Disabled Arm. Oh. E tu sei impanicato? Ciao. Sì ma anche tu sei stato. Te... Ah no, sei ancora Daisy tu. Non possiamo neanche staccargli le stomper legs. Oddio, oddio, oddio, si mette male. Si mette male. Tu puoi scappare intanto Usiamo il vantaggio che abbiamo su di loro, che noi abbiamo una super velocità e loro no. On. Adesso con armi virali poi ci fa un mazzo tanto. Però quelli non si riescono a spostare più tanto eh intanto vabbè intanto stacchiamo lì la testa almeno ci abbiamo provato allora gli sniper lo sniper se si mette di qua non, non fa un tubo né? Porca miseria porca miseria porca miseria allora Dashing. Double time. Mi tiri giù il priest, ce l'avrai. Ci avviciniamo, va bene. Se qualcuno apre la porta, aprilo come una zampogna, vi prego. Tobi, Tobi, Tobi, Tovi. Overwatch di qua. Se qualcuno salta fuori, impanicalo. Per favore. Avvicinati di qua. Se qualcuno salta fuori di lì, fallo secco. Allora. Uh, tu tu tu. Vai di qua. E, ah, c'è una porta anche di qua. Eh. Stessa cosa di qua. impanicato se ne va dai fai qualcosa so no eh. ciao civile ringrazialo Uh, Okramoth in panica e non ci possiamo fare niente Okramoth si impanica e non ci possiamo fare niente A parte proteggerlo <ride> Vedete quanto è figo Retrofire Cioè lui l'ha mancato e si è beccato una salva in faccia Così Così tanto per gradire Intanto vattene va teneva. Sì lo so, siamo pieni di gentaglia qua eh? Uh, quello è impanicato Ah ma se è nascosto lì Ma adesso non è disponibile per fare niente Oh no Ha due action point Sì cioè, ma non può fare niente Allora Ha solo 3 will point. Se no, sarei avvicinato con dashing. Avrei fatto Armor Break e l'avrei spacchettato in una botta sola. 5 will point. Tu hai 5 will point? C'è una bella cosa. Armor Break. Ciao, torso. E già che ci siamo, ti paralizziamo pure. Tu, se entri di qua, riesci a almeno a sparargli un colpo? No, eh? Devi fare un passo più avanti per sparargli. E eh, eh, niente, facciamo un passo più avanti e cerchiamo di sparargli Almeno un paio di colpi di pistola, eh? Ora però me lo devi... Me lo devi beccare. Eh, se va avanti così next time sarà anche l'ultimo della tua vita, eh? Allora abbiamo dei problemi qua Dobbiamo assolutamente salvare Malena che è troppo avanti Troppo avanti Malena Mettete qua C'è la macchina di mezzo C'è la macchina di mezzo Portiamo avanti i cecchini il più possibile Se passa di qua Don Diego è l'ultima speranza che abbiamo Anche Citizen Anche Citizen può, può tentare di spararli Meno male, ho sprecato un turno Vai! Ciao, ciao. Quello si è impanicato. Vabbè, ho in questo turno... Eh, in questa volta passerai le giornate a spaventarti. Allora. Ti devi spaventare. Ti devi spaventare. No, no, no, no puoi fare niente tu, tu vai di qua. Sprinting. Niente. Allora, dobbiamo... Questo è l'ultimo mm, Forsaken da far fuori. Dobbiamo impedirgli di venire addosso a Malena. Lui non può Okramoto non può fare niente perché è costantemente spaventato. Cioè, gli mangia 18 Will Point a turno. E lui, facendo e lui può recuperarne 8 tipo adesso. Tra l'altro è corrotto, quindi anche, anche meno Will Point. Eh, lui praticamente è inutilizzabile fino, fino alla fine della missione. È costantemente spaventato. Come questo che è costantemente spaventato. Anche se Under Phoenix Control... Magari ce lo possiamo portare a casa. Eh? Eccolo l'ultimo. Oh bene bene bene bene. No era il penultimo quello là. Questo è l'ultimo. Non riusciamo neanche a farglielo saltare. Vabbè, lui, senza una... senza una gamba, non può spostarsi più di tanto. Oh, ma tu per un turno sei disponibile? Eh? Se quello salta fuori dalla finestra lo facciamo, lo facciamo secco. Allora, tu vai pian pianino avanti. Il problema è che se sono Rischia che uno salta fuori Si becca tutti i colpi E l'altro fa male E non va bene Sono i saldi grossi questi eh Io direi Spara una salva e scappa Non gli fai niente Niente Niente Niente le gambe forse, pochino, poco pochino. Vediamo come va Si è già rigenerato Te Sono davvero veramente le spugne di colpi questi tizi E non ha fatto niente E ti sei impanicato di nuovo di prendere colpi prima o poi cederete, eh? Avviciniamoci pian piano, non c'è fretta, non c'è fretta, se questi poi saltano fuori da lì, li impanichiamo fatti bene, eh? Tanto tu cerca di recuperarlo. Recupera. Tu cerca intanto di recuperare un po' di punti vita, punti. punti volontà? Ocromot. Oh, Porca miseria, però. Posso recuperare questi. Che non servono a niente. E intanto mettiti qua con un bel fucilato. Allora, oddio, questo è Dazed, quindi non può fare niente. Okramot, ok, tu sei ancora impanicato, lo immaginavo. Vedete come le armi virali sono una vera rottura di balle. Immobilizzano in pratica un guerriero, non lo, facciamo, non lo fanno più spostare. Non gli fai niente Dai iniziamo a fargli un po' più di male va. Non abbiamo fatto niente Vabbè fa niente Non possiamo neanche usare la pistola porca miseria Primo ciccio che salta fuori di lì Facciamo secco. Avvicinati pian pianino e proteggi il bersaglio. Il tappeto potrebbe avvicinarsi pian... balzellon balzelloni e sparargli dalla finestra. Okromot è sempre paralizzato. Tu sei spaventato Tu puoi fare almeno Non puoi fare l'overwatch Perché non, se non hai l'abilità per farlo Ciao E uno No, qua non gli puoi fare niente. Accorso dietro la colonna, non possiamo fargli niente. Cioè, davvero, mi avvicino gli sparo un colpo di pistola normale via, però non... non ha molto senso. Tu sei impanicato? No! Ah, un turno tu, un turno Akramot, insomma, eh? riuscisse a impanicarlo prossimo turno entro tipo terminator e lo fa e, e, e lo paralizzo dallo spavento Area covered. What's ok Dovremmo anche tentare di. Che... Certo che mi aspetto quel ciccione là. Quel ciccio pasticciola. Dai facciamola finita, va. Non l'abbiamo neanche colpito. Mi spiace dare l'esperienza a un cecchino che forse non rivedrò mai più, però... Oddio, magari si arruola, eh? Vai! Finito! Malena level up! Oh, bene, bene, bene, bene. Mi però per che si è spaventato continuamente, però funziona così. Qua funziona così. Questo l'abbiamo iniziato a fare adesso: attivare la area scan vicino a, alla Mist per ritrovare le colonie dei Pandorani. No. Nessuno si viene... viene a, uh, a... ruolare. Però Malena ha level up e ha... no, non ha adrenaline rush, mi spiace. Ignore pain. On sloth. Ready for action. On sloth. On only within 10 Record. Ah, ok, questo pa per passare i due action point. Questo per... Uh, Andare a prendere le cose nell'inventario, che ci interessa o non ci interessa. Se ci staccano una, una body part, rimane funzionale, che però è la stessa cosa che fa il, um, la nostra mutazione, quindi niente. C'erano queste due cose qua, Adrenaline Rush e Rapid Clearance, che lo fanno diventare un cavolo di Terminator, assetato di sangue. E ti prego, facciamo un... Almeno un paio di bulldog C'era un cecchino che aveva ancora l'armatura, quella sfigatella Che però è meglio che niente, no? Allora qua dovevo prendere, forse dovevo fare un cyclop Mamma mia, abbiamo una marea di... Eh... Ah, tra l'altro possiamo anche trade. Ok. Potremmo andare a vedere l'antidiluvian ruin, però adesso come adesso questo ha bisogno di riparare sia il veicolo che far riposare i soldati. Voi avete due level up. Tu sei un assalto. Tu potresti diventare un ottimo cecchino, eh. Tracotius, bonus accuracy e bonus accuracy. Un cecchino con le heavy weapon, tra l'altro. E biochem, però biochemist non c'entra niente con gli altri. Uh, facciamo che per ora va bene così, no? Quello più banale, ma... Healer! Quick aim, assolutamente. Più due willpower, mi piace. Ah, ok. Tu non hai um, un per la pistola perché sto ricercando qualche cosa altro ok va bene Muto a genetics ancora qui mine reg da una marea di cibo ma il cibo lo dobbiamo, dobbiamo smerciare adesso come adesso ne abbiamo fin troppo allora tu vai stai andando a prendere un cecchino dove stai andando Charlie dove stai andando non lo so Ah, Charlie sta andando qua, ok. Sta andando a prendere un cecchino. Cosa ce ne facciamo un cecchino? Ci conviene andare a prendere. Non ci arrivo allo scavenging site. Ah, ci conviene andare a prendere levi. Però ci conviene andare a smerciare un po' di cibo. Se no, possiamo andare all'antediluvian ruin. Eh, qua hanno bisogno un attimo di ripigliarsi. Allora qui abbiamo un living quarters, però non un medical bay. Eh? Però non mi evito levi così. Qui abbiamo un living quarters ma non il medical bay. Perfetto. Proprio come prima. Almeno il veicoli li possiamo riparare, eh? Dobbiamo farne per forza uno, non possiamo campare senza. Però questo vuol dire che per ora... facciamo tentare un'altra missione con questo, ne? Vai. Excavate Site. Ok, questo qua ci darà idea su che cosa abbiamo a che fare. Mamma quanti materiali! Non abbiamo ancora abbastanza, però un heavy ci serve. Artron. Allora, ce ne serve uno di ogni tipo Quindi fino a qua, ok Allora, quale tritone? Abbiamo questo tritone che dà più mutagen Ok È bello più... Oh, questo sì questo sì Bello cicciotto Io direi che dopo l'antediluvian Andiamo su Basic Bionic Technology iniziamo a vedere questa cosa qua Vediamo una mare di... Lunar Lander è bello corrotto Mi spiace sparcare queste cose qua ma... Space Invaders... Mamma mia! Mamma mia! Sembra il giorno dopo di una live eh? Bene, abbiamo un nuovo Heavy! E lo mettiamo a Phoenix Point. E poi lo andiamo a prendere. Molto, molto bene. a prendere un altro Priest. O meglio, possiamo andare a prendere la roba qua, eh? Tu non puoi andare fin qua, eh? Sì che puoi andarci. Quindi, questa è un Forge. Quindi è il, il posto dove i minerali di oricalco vengono lavorati. Uh, poi andremo a scavare questo. Appena si riprendono del tutto qua. Vediamo anche il technician che potrebbe essere un'ottima aggiunta al nostro team, eh. Perché ci arrivava all'altra base? L'Ilios è, è un altro aereo, quello lì, è diverso. Allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora. Dobbiamo andare a esplorare anche qua sotto. Oh, The Scorpion. The Scorpion è una base di, di Sinedrio, quindi dovremmo andare a vederlo con, con, con un veicolo, quindi il nostro Lupen. Allora, dove potremmo andare adesso? Dove potremmo mandarli questi qua? O andiamo avanti a esplorare di qua? O li mandiamo a fare phase 1. To capture a satellite control base. Mi piace. Andiamo di qua. Ok, abbiamo due altri uh, punti. Due altre missioni della storia. Adesso andiamo a cercare un po' di fare un po' di altre ricerche. Perché siamo rimasti indietro. uno dei due mi dà il, il fucile a pompa Menti qua, costano ancora una marea mater di materiali. Ok. Questa è l'ultima missione. Secure the chaos buggy. E intanto vai a scavare qua. Edit unit, a te do un bel fucilazzo. Ok sembra più adatto Intanto i nostri i nostri piccolini ci stanno pompando abbiamo ancora da dargli nuovi nomi eh Mm, secondo me questi sono più utili con gli assault rifle Eccolo qua no, Mamma mia che colori Mamma mia che pugno in un occhio Scusami eh però A te piace il giallo almeno Vediamoci qualche cosa di diverso da un verdino mm, Un oscuro Va bene. Tu cos'hai di bello? Resourceful che non mi serve. Cautious che non mi serve. Close quarter specialist. Tu saresti un attimo cross con il... Um, con il berserker. Di 20 damage dalla... Tanto. Così. Così abbiamo... Uh, meno penalty all'accuracy. E Così. Stealth, questo qua ti da penalizza un casino di stealth, neanche di accuracy, ma vabbè, quello non ci si può fare molto. Ah no, guarda, che che si può fare qualcosa? Nell'accuracy è, è un po' più accurato. Poi ti devo fare l'elmetto da... da... cosa come si chiama? Da cecchino. Desinfo. info. Abbiamo solo un Living quarter. perfetto. <ride> Vabbè. Tu hai un Evi qua. L'Uno Lander diventerà... E prendere, ruberemo la corazza del... del nuovo... Tizio. Piuttosto ti do un altro tipo di corazza. Vabbè, fa niente per ora. Così l'Unirlander può fare jet jump. Basta essere il più veloce di tutti a ah, questo coso. Ma vabbè, è l'unico che può farlo adesso come adesso. Uh, Air Force Qua siamo tutti a posto Charlie ha due cariche in meno The Gift è già pronto, operativo, perfetto Quindi The Gift può andare di qua eh? Allora, The Gift va di qua Oh bene, adesso allora Eh, adesso va, va meglio come ricerca eh? Dobbiamo velocizzare un attimo le ricerche Oh, Catacombs of Despair, questo è interessante, ma non ci riusciremo mai a arrivare. Uh, questa è la DLC armi viventi, quella gratis. Le armi viventi sono molto molto interessanti. Quindi la prossima volta andiamo di qua. Shotgun technology, abbiamo già gli shotgun ma questo possiamo, può, possiamo farlo quello di uh, il nostro Allora, allora, allora, rebuke. Allora, anche quello è una roba che dobbiamo fare, mamma quanta roba che dobbiamo ricercare Triton vivisection. Section. complete, questo è Living Crystal Lapidary? Ovviamente è diverso quindi questo sono. è per il. Um, cristalli. Bene, possiamo questo, dovrebbero costarci meno, fare le sonde. 2,8 perfetto. Dobbiamo fare la missione. Io direi che possiamo interrompere qua il video. E la prossima volta facciamo la prima missione del, degli scavi archeologici. E lo scavenging. Intanto andiamo verso... Uh, qua c'è un altro punto. Questo potrebbe tornarci molto utile. Uh, intanto andiamo verso il... Um, phase 1. Phase 1. Qua abbiamo un'altra missione, Chaos Buggy Prima che arrivi la mist eh, Energize this yes. E qua dovremmo, possiamo andarlo a prendere questa, questa base Però dobbiamo andare a darcela Eh ma non abbiamo... Serve qualcuno che offra e eh, questo qua. Un po' di materiali perché siamo un po' scarsi. Bene, giusto, giusto per uh, prima della, della missione. Quindi adesso, andiamo a vedere, containment. Abbiamo fatto la, la vivisection su questo, giusto? Bene, basta. Allora, ci vediamo la prossima puntata. Tante... Adesso le cose iniziano a diventare tante da fare, quindi uh, le affronteremo una alla volta. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.